Questo è il Bruco Mela Sì? È il Bruco Mela Cos'è il Bruco Mela? Oddio, non sei mai stata Gardaland? Sì! Eh, questo è il Bruco Ma no! <ride> sì! Con il Bruco intendi quello sfigatissimo verde che vai va due all'ora? Sì, è quello dei bambini Quello dei bambini? Siamo appena arrivati a Manarola Oggi vogliamo visitare due delle cinque terre Manarola e Vernazza Forse Corniglia Non so, dipende da come ci prende E siamo venuti a Manarola con la macchina Perché Parcheggiare La modica cifra di 14 euro Il parcheggio costa 2 euro l'ora E Vabbè, siamo in 2 15 sta Però è meglio che Rio Maggiore Perché Rio Maggiore costa 3,50 euro l'ora quindi se volete venire alle cinque terre in macchina o parcheggiate a Spezia, però il parcheggio costa tanto quanto oppure venite direttamente a Manarola, scendete in paese e poi prendete il trenino come ah, faremo oggi. Ah, cassetta dell'offerta in chiesa. Ma no. Adesso bisogna camminare fin giù al paese ed è una bella passeggiata lunga lunga alleno per venire al mare vero abituato ad andare al mare a dov'è che sei? Chiavari? Sì. dove la spiaggia è a 500 metri da casa sua Se vogliamo essere molto generosi sono 500 metri mentre qui è un, un continuo sali scendi vai su vai giù scale scalette scalette scaline ciao mi giudicano perché blocco grazie e quindi è Macchina. un continuo workout E non ci abitorna no. Noi dobbiamo arrivare Lì No, si sì, è più ritorno È ritorno, si sì, effettivamente Comunque si sì, è fatta terrazza. Ti dicevo, lì ci vai col brucomela Col brucomela Brucomela E cosa fai Eh, sono vigneti lì, non so cosa sono Ti raccogli l'uva col brucomela? Ci faranno la raccolta, vedi che hanno tutto terrazzato Ma carino, fatto però Basta il pesto, solo gioia Tu hai la voce da snob Io non ho la voce da snob Io non ho la voce da snob, voce da snob. <ride> Smettila È stupida. È stupida Cioè, obiettivamente Eh, l'ho detto <ride> Ok, ammetto di non avere una voce molto alla mano No Snob È la parola giusta Non è snob No Sì, lo è No No, è che secondo me perché allungo molto l'ultima lettera delle parole Ah, ok Ho capito cosa intendi Guarda, vero, io mi sono gettata da quello scoglio lì da lì? Fu. Okay. Ti giuro, il video che lo documenta. Col video. <ride> Lassù, in punta, mi hanno detto che c'è un bar figo. E ci si mette qui. Per terra. Per terra, terra? Eh, terra, terra. La gente si mangia davvero al terra? Sì? Uno dei posti migliori è quello che si urba tra le vecchie Mi scelto la giornata giusta C'è un tempo poco poco De merda Yuffie. Già che ci sono Vi dico che Allora ho iniziato a leggere un sacco di libri Ho iniziato con la ragazza del treno O meglio l'ho finito perché l'avevo iniziato a dicembre E Consiglio Allora gli do un voto 6 su 10 È abbastanza noioso e si ravviva soltanto nelle parti finali dove diventa interessante ma anche un po' esagerata, cioè un po' fuori dal tezzo, non, non lo so Poi ho letto La verità sul caso Eric e Bert di Joel Dicker, questo 10 su 10 è bellissimo, un libro fantastico Che proprio Prego! Sì, me l'ha consigliato Veronica, sono tutti libri che mi ha consigliato Veronica è no, prossima. la ragazza del treno è tutto No, no vero. è vero Sono 800 pagine, l'ho letta in 4 giorni Ok, sono al mare però, dettagli E è un libro che ti prende dalla prima pagina Lo lasci all'ultimo, lo finisci e dici E adesso? E infatti adesso ha anche scritto la seconda parte, che non c'entra niente col caso di Enrique Bert ma comunque è sempre lo stesso... cos'è il, il narratore? Sì, sì la, voce narratore. la voce narrante. E eh, ha scritto la seconda parte. Mi sta piacendo, sono a pagina 350, e finalmente inizia a succedere qualcosa, però secondo me è interessante perché da qui, da qui in poi si stravolge tutto quello che ho letto finora, quindi vediamo. E poi ho letto la... Uh, Casa delle sorelle di Charlotte Link sì. Non lo so, sì, lo mi, so, mi sa di so. sì Mi sa di sì, Charlotte Link E eh, quello voto Cosa ho dato? 8 su 10 Bello, un po' più lento Del caso di Enrique Berti Diciamo che dopo che hai letto quello Un po' tutto ti sembra lento e noioso Perché è davvero fenomenale quel libro Però eh, merita anche quello E mi è piaciuto mm, Questi sono tutti libri tipo storia nella storia a parte la ragazza del treno e sono libri che a me piacciono quindi ve li consiglio ho consigliato Eric e Berta a quasi tutti sulle mie storie su Instagram <ride> molti li avete comprati, molti mi avete ringraziato, quindi vi, ve lo consiglio davvero basta, adesso continuo a leggere così vi saprò dire anche questo com'è il prossimo che ti do è il profumo delle foglie di limone sempre stare nella storia, bellissimo ho anche il libro di Zaffon che devo leggere sì, il palazzo della mezzanotte di Zaffon è un po' più diverso rispetto al genere che hai letto finora ma sempre carino lui scrive molto bene secondo me ve l'ho detto che era una nerd ah tu non l'hai visto quel video che video sì. <ride> cosa hai detto? non l'hai visto quello dei tre mesi mi fermo a tre mesi mm. che a un certo punto decanto dei tuoi doti da nerd che mi ha regalato che mi hai prestato un sacco di libri sì. <ride> Una nerd. Non io non nello sono, nello. sono una nerd leggo molto è diverso sono, non sono una nerd leggo molto abbiamo scelto il giorno peggiore io ho fatto persino il bagno e sto morendo di freddo sto prendendo i quadricipiti al mare Non lo so Allora, super premio Che indovina cosa ho preparato per pranzo <ride> Cioè È una cosa che non fa mai non, Giuro che non mangio questo ogni giorno Però i giorni in cui mi devo fare le schiscette È la cosa più buona e più pratica Da portarmi in giro Riso, tonno Ceci basic una certezza a metà di Manarola c'è questo so, cunicolo dove c'è la stazione l'utilità del Brucomela che figar ti vanno a raccogliere l'uva te l'ho detto eravamo avanti in stazione per prendere spegni per la faccia menosa che anche vale la mia spazia da mangiare quando vado in giro. Oh Noi uh, comunque eravamo in stazione per prendere il treno per Vennazza, ma abbiamo scoperto che per 5 minuti di treno costa 4 euro andare e tornare. Quindi abbiamo deciso di rimanere a Manarola e con quegli 8 euro piuttosto impiegarli non so, in un bel caffè, in terrazza, sul mare, quindi investirli in modo migliore. Facciamo economia per qualcosa. Eh serve a la laurea, scegliere otto caffè. Ora che gliel'abbiamo detto... Sono molto più tranquilla. Senti, in quale caffè... Caso... Ti hai detto che sono nerda. <ride> non ho trovato una micchia. Ehi, ehi, vuoi che ti presento Luna? Che ti presenti eh. Ehi, scusa, vuoi che ti presenti Luna? Sì. Oh, ehi, ciao. Ehi? Luna 2. Lunato? L'uno? Sole? Oh, come ti chiama? Micio. No. No, micio no. Eccolo, è come luna. Ma tu, lo mangi il petto di pollo? C'è la mia cicciotto. Non mangia pollo. Mangia i croccantini. Non è come luna. Ehi, ehi, ehi, non incontrare mai una. Che ti direbbe su, lo sai, non si mangia questa roba, si mangia il polvo. Qua che lingua, ok ciao Un'altra bella salita Questo qui fai affondi Che spettacolo Guarda fanno i centrifugati Boni Io ne voglio uno. Centrifugato oh, Oddio guarda com'è blu l'acqua Ah come lassù Corniglia Ok Penso e Tipo la stazione di Corniglia è qui e c'è una scalinata qui per salire al paese. Te l'ho voluta risparmiare. Grazie. Te devi fare tutto questo a piedi. Sì, c'è uno stronzo che l'ha fatto lì sopra. <ride> la Bene, di... dato che la coda è chilometrica, ritorniamo dove eravamo prima. Sei contente? Vero, eh? non te lo possono fare lì, il centrifugato. Andiamo. Non è colpa mia se non ti fanno il centrifugato. Molto cattiva. Io ci ho provato a portare Diamo dei consigli su cosa prendere al bar Allora solitamente Caffè no, è, espresso Caffè espresso è un'ottima soluzione Se avete qualcosa di fresco Visto che è l'estate Noi adesso abbiamo preso uno shakerato E ci sono chiesto al tizio Animo voglia di vivere uguale zero, come gli abbiamo chiesto se, se gli hanno messo lo zucchero perché a noi piace senza zucchero solo che delle volte sì, lo... Meglio senza lo mettono e non te lo dicono sostenendo che non si riesce a montare se non c'è lo zucchero quindi onde evitare noi gliel'abbiamo chiesto se e gliel abbiamo se abbiamo... <ride> non ci ha mentito tanto lo non sento mi... subito <ride> <ride> perché cioè, non essendo abituato allo zucchero lo senti subito quindi ottimo quello, se volete qualcosa di più Centrifugati o spremotte, soltanto... Eh? Che parano di Se no ci sono anche succhi di frutta, ma dovete chiedere se sono 100% frutta. Non lo saranno mai. No, per non resto... Resto... Alcuni è alcuni c'è scritto proprio solo 100% frutta. Solitamente lo sono, quello all'ananas, quello all'arancia e quello al punterno. Formazione. Poi per il resto, qualunque cosa di fredda E Acqua, se no di caldo vabbè, qualunque no. cosa basta, basta assicurarsi che non vi mettano lo zucchero perché nel caso lo vogliate mettere, poi lo potete dosare voi, potete mettere il miele e miele mie, è andare meglio. E basta. Così al bar. È bello figo. figo. Caffè arriva al mare. Adoro. Sai che se bevi con la cannuccia non sporchi dentro. La ragazza di mio fratello beve sempre con la cannuccia. L'avevo già di miei è vero piccolo alzheimer mm, soprattutto tipo se uno bevete verde queste cose Sì, ma qua. sai cosa faccio? tipo che lo mando è... in fondo però poi lo rifaccio in giro e non riesco a incucitarlo direttamente benissimo ah, ah, <ride> faccio la sera in cucano il capo vuoi sciacquarteli pure posso il posto del collettore capè ma ti giuro ho questa tendenza cioè mm. Io sapevo che um, lo facevano alcuni con il tè verde, perché macchie sensibilizza molto i denti, nonostante abbia un sacco di altre proprietà. Ma qualunque tè. Io, io so, soprattutto il tè verde. Non so come faccia sbiancamento quello. L'ho fatto una volta. Eh, sì, l'ho dato lo sbiancamento. Io non vedo l'ora di farlo. Di nuovo. Ma io non, non mi sembrava... A cioè, me piace fatto. un casino. Anche perché dopo che l'ho fatto ho bevuto il che imbecile devi... ma non devi nemmeno bere ne mangiare roba colorata per ah, ma ti pare io non giorni. mangio roba colorata minchia tu cioè mangio in bianco o manco stessi male sembri stare all'ospedale sei malata? no mangio in cioccolato mangio di cioccolato le ragazze in spiaggia io <ride> Andiamo a notare! Sono sexy! Tipicamente da spiaggia. Gallette, pesa. Pesa? Wow. E io ho... Io posso fare siamo tornate! Ehi, ehi, ehi! Lu, Lu, Lu. Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! Luna! arrabbiata? Perché non Perché non il pollo? il pollo? lui mangia lui mangia trovato il trovato il suo cunicolo. Lei entra qui entra <ride> qui anzi si posiziona che topolino brava Luca brava io ti avevo trovato fidanzato dopo tutta questa giornata in giro per le 5 terre una 5 <ride> siamo tornate a casa ci hanno lavato e tutto siamo andate a cena fuori cena di pesce eri già isolata back to basic <ride> plate 1 <one>. plate 2 ha grigliato il verdure vero quella non si mangia lo siamo da lì Vero, devi fare la menosa qui perché sennò no non va bene <ride> cioè, anche, Ecco E adesso siamo venuti a fare un giro a Porto Venere Di notte Porto Venere by night Vediamo com'è la situa perché Perché <ride> la spezia di notte è deprimente Era un po' tristina, sì. sì. C'era un tizio che com'è che si chiamava Il cantante, cantante melodico <ride> Barra Baudelaire Della situa Bocchi. Baudelaire Sei una secchione Dai imbecile lo conoscono tutti è L'autore delle fleur primale de Stupida famosissimo! Sì, Conosciuto in tutto il mondo <ride> Si sì, lo è davvero No lo è davvero No lo è seriamente, sì, seriamente. Baudelaire Baudelaire un ah, letterato francese famoso per... è quello che ha inventato lo spleen e il mal di vivre. Oh, ma no! <ride> che bello. Veramente zero. Di non, musica... Non quello che hai visto. Non è vero. Che... Ah vabbè, certo. Ciao. Ciao. Tu? Come ti chiami? Sembra morbidoso! Ehi. Gatto? Gatto? Tu? Tu lo mangi il pollo? Eh? Eh? Mi sa di no. Mi si stiracchia! Ehi gatto! Gatto! Petto di pollo? Petto di pollo? Niente! No, già, io è vero, siamo appena tornati a casa. Ci siamo voluti la serata, visto che domani torna a mm, Chiavari. E si fa a cambio con Jimmy Domani si incontreranno lei e Jimmy Tipo la mia migliore amica e il mio ragazzo Perché ancora non c'è stata occasione Quindi non vedo l'ora Mezzanotte, siamo distrutte È stata una bellissima giornata E adesso andiamo a ad Anna Spero che questo video vi sia piaciuto Spero che questo travel vlog, giornata, vlog Consigli, non lo so Vi sia piaciuta E noi ci vediamo nel prossimo video